Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, salsa di pomodoro, olio, basilico, parmigiano, scalogno, vino bianco, acqua, dado bimbi vegetale, sale, burro e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico. il parmigiano e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 mettiamo da parte il trito senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno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 E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3 uniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il riso E lo facciamo tostare per 3 minuti. 120 ⁇ antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso il vino. E lo facciamo sfumare per 3 minuti. 100 ⁇ C antiorario velocità soft. Aggiungiamo adesso l'acqua, la salsa di pomodoro. il sale, il pepe, il dado. Smuoviamo il bene, bene il riso dal fondo del boccale. Mi raccomando, è molto importante questo passaggio, fatelo sempre. E facciamo cuocere per 13 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Il risotto è pronto. Trasferiamolo in un, un piatto da portata e mantechiamolo con il burro e il parmigiano al basilico. Risotto al pomodoro.